In questo video tutorial vedremo come funziona lo strumento di Push-Pull, Spingi-Tira. Lo strumento si trova nella toolbar che si chiama Set Grandi Strumenti e che si può attivare appunto dalla finestra dedicata alle toolbar sotto il menu View, Visualizza. Se disegna un rettangolo, lo strumento di Push-Pull serve a creare un volume partendo da questa figura piana. Quindi clicco sull'icona del push-pull, mi avvicino alla superficie interna del rettangolo, faccio un primo click con il mouse eh, posso decidere se fare un'istruzione verso l'alto o verso il basso e mentre sto muovendo con il mouse senza aver cliccato o dopo aver rilasciato, quindi dopo aver fatto il click, posso andare a indicare la misura dell'altezza, quindi 2 e invio. Posso continuare a cambiare questa altezza finché sono all'interno di questo comando, quindi 3 e invio. Se adesso disegno un altro rettangolo e voglio che sia della stessa altezza, senza dover digitare lo stesso valore numerico, posso andare a fare un primo click sulla superficie interna e il secondo lo farò sulla superficie, eh, alta, sulla superficie eh, più alta di questo volume già creato, che appunto mi starà a indicare la stessa altezza. Lo strumento di Push-Pull è uno strumento che eh, fa disegnare dei volumi in aggiunta o in sottrazione. Se adesso disegno un rettangolo all'interno di una delle facce già create di questo volume il, lo strumento push-pull può eh, creare un volume in aggiunta a quello che già esiste o in sottrazione. Se mentre sto facendo questa sottrazione mi fermo, cioè faccio un clic su un punto qualsiasi del bordo della faccia eh, posteriore del volume, avrò fatto appunto una sottrazione completa. Togliendo una delle facce, la faccia superiore di questo volume, mi accorgo che il volume in SketchUp è cavo e che quindi quella che per me era una sottrazione in realtà è un volume, una, una serie di superfici in aggiunta a questa cavità creata dal primo volume. Se voglio muovere, cioè far Posizionare questa bucatura in un'altra parte di questo volume mi sarà sufficiente selezionare queste superfici, quindi con una finestra di selezione, e poi utilizzare lo strumento di movimento.